Buongiorno, oggi un nuovo tutorial. Oggi vi propongo un trucco adatto a uh, videochiamate, conf call, dirette social e tutto questo genere di cose che ci troviamo a fare in questa situazione, specialmente chi uh, è in smart working. Iniziamo subito, spero vi piaccia. Iniziamo subito con la base. Oggi utilizzo il Gisha Lift Foundation di Diego Dalla Palma nella colorazione 222. Non utilizzerò un primer oggi perché eh, non ho bisogno di migliorare la grana della pelle o minimizzare i pori visto che dalla camera del telefono o dalla webcam del computer non saranno visibili e ovviamente non ho neanche bisogno di migliorare la durata o la performance del fondotinta. In camera il trucco si vede molto meno, quindi oggi possiamo anche eccedere un po' di più rispetto al solito nei prodotti per avere un effetto più perfezionante senza aver paura di risultare troppo truccate. Ho scelto questo fondotinta perché per me, per la vetera di tutti i giorni, è un pochino troppo coprente, mentre in questo caso va benissimo. Passiamo al correttore. Oggi utilizzerò il Close Up Concealer di Nabla. Chi ha già visto i miei video precedenti sa che non sono una fan di questo prodotto perché tende a seccarmi un po' troppo il perioculare e dal vivo non mi piace l'effetto finale. Ma questa è proprio una situazione in cui posso ritirare fuori un po' questi prodotti che in camera rendono molto bene e quindi mi va benissimo. Lo sfumo bene con la spugnetta, mi concentro ovviamente nella zona in cui uh, la mia pelle è un pochino più scura, quindi l'occhiaia e la palpebra. La colorazione che sto utilizzando è Light Peach. Ora prendo una seconda colorazione più chiara del Close -up Concealer di Nabla, in questo caso Ivory, e lo utilizzo per creare dei punti luce. In queste occasioni è molto importante creare tridimensionalità al viso e quindi lavorare molto bene sul chiaroscuro. Dovremo dare molta più attenzione del solito a luci e ombre mentre concentrarci un po' di meno sulla saturazione del colore. Fisso tutto il viso con la cipria The illuminator di Dolce Gabbana. Questa è una cipria che utilizzo molto poco perché è matte ma ha anche dei piccoli brillantini che non mi fanno impazzire che per la mia pelle in realtà ha una formulazione che non va tanto bene. Ce l'ho veramente da tanti anni, pensate che risale a un lavoro che avevo fatto a Venezia per un evento Dolce Gabbana in cui poi ci l'avevano regalato tutti i prodotti che avevamo usato, che avevamo lì nelle nostre postazioni. Fortunatamente le polveri non vanno male. Passo al contouring del viso con la mia amatissima palette di MAC anche in questo caso possiamo andarci un pochino più pesanti rispetto al nostro makeup di tutti i giorni. Contouring, bello tridimensionale, fatto. Oggi ho utilizzato per le ombre un mix di top e sculpt e per i punti luce invece emphasize. Ora disegno le mie sopracciglia col delineatore in crema di Diego della Palma nella colorazione 04. Le sopracciglia sono una delle cose che si perdono di più in camera. se facciamo delle sopracciglia un po' più intense del solito, dobbiamo sempre cercare di evitare l'effetto del sopracciglio arrabbiato e quindi io consiglio di eh, tenere la coda un pochino più intensa e poi andare a sfumare degradando verso l'inizio. Un po' di gel sopracciglia. Ora realizzo un infraccigliare con una matita nera. applicata ora per gli ombretti consiglio di restare su tonalità abbastanza neutre questo perché eh, sia l'illuminazione artificiale che possiamo avere a casa ma anche gli stessi telefoni o computer con cui ci riprendiamo o facciamo dirette con call tendono a modificare un po i colori e quindi rischieremo di avere dei viraggi indesiderati per esempio se faccio un trucchi occhi un pochino caldo potrebbe virare a rossiccio aranciato che eh, non sarebbe molto bello da vedere Oggi realizzo il mio trucco occhi con la mia palette Tarte, The Tarte Taste Pro, che ha queste belle tonalità, tutte abbastanza neutre, in vari sottotoni. Utilizzando questo tipo di tonalità sarà possibile realizzare un make-up tridimensionale che dia intensità all'occhio, mantenendoci comunque su un look sobrio. Applico Indie, procedo con Classic, questo panna opaco, per andare a rifinire bene il contorno del make up e anche per andare a illuminare sotto l'arco sopraccigliare ho sfumato un po' di questo colore di transizione anche sulla palpebra inferiore principalmente nella parte esterna ora con un pennellino più di precisione vado a prendere questo marrone scuro che si chiama edgy per andare a dare un po' di più intensità al mio make up Vado avanti finché non ottengo una sfumatura di questo tipo quindi un pochino più intensa l'attaccatura delle ciglia sia sopra che sotto e che va a sfumare in modo molto graduale verso l'esterno Ora posso scegliere anche di fare un punto luce satinato perché in camera rende bene Io utilizzerò Glam Applico il mascara Feel Stronger di Yves Rocher mi piace stare più leggera nella prima metà dell'occhio e intensificare invece la parte finale tirandola bene verso l'esterno. Per curvare le ciglia faccio un po' di resistenza con l'occhio cercando di chiuderlo facendo attenzione a non sporcarmi. Come fard utilizzo eh, questo blush di Nabla nella tonalità Regal Mauve. Queste tonalità sono l'ideale per quando ci si mette di fronte alla webcam perché non sono né troppo arancioni, né troppo rosate o rossastre, eh, sono molto neutre e quindi riescono a dare un effetto di eh, riescono a dare questo effetto di incarnato sano senza accendere troppo il colorito. A me piace mettere il fard in modo molto diffuso. Questo è anche leggermente satinato. Mi va a dare questa luminosità molto naturale alla pelle. Come illuminante resto sempre in casa Nabla e utilizzo Obsessed. Vado ad utilizzarlo anche con un pennellino di precisione per dare un punto luce un pochino più intenso agli occhi. Concludo con l'applicazione del rossetto. Per aiutarmi nella scelta del colore avvicino la mia palette personalizzata in cui ho riassunto un po' tutti i pezzi forti della mia collezione di rossetti e credo che andrò ad orientarmi più su queste tonalità. In particolare questi sono dei toni di MAC, Top e Whirl. Mi sa che per l'occasione andrò più sulla tonalità spenta di Whirl. Questo è il risultato, per le colorazioni sia del rossetto che degli ombretti vi ripeto è meglio scegliere tonalità un po più neutre o sul marroncino ed evitare quei colori troppo accesi. Look terminato questo è l'effetto finale questa è la mia proposta da utilizzare ad esempio quando si è in smart working e capita di fare delle conf call, delle videochiamate o anche semplicemente se dovete fare ad esempio dei videocorsi, delle lezioni da spedire o per esempio delle dirette sui social. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia utile. Alla prossima, ciao!